Cosa vuol dire per voi agente immobiliare Rock? Eh, rock per noi significa rottura, mm. rottura degli schemi, rottura okay. di eh, un sistema che per molto tempo è stato gestito in maniera arcaica e che necessariamente deve essere mh, supportato da strumenti adeguati e dalla giusta motivazione. Ok, quindi. Sostanzialmente la vostra azienda mh, co cosa introduce nel mercato, nel, nel modello di mediazione? Cos'è che introduce di diverso? Beh, eh, in realtà la nostra azienda si, si propone fondamentalmente di dare strumenti innovativi agli agenti immobiliari, dare strumenti con i quali possano ottimizzare le loro attività e aumentare il loro fatturato. Chiaro. Voi, eh, parlavamo ieri sera a cena, siete... Una start-up? È giusto chiamarvi una start-up? Eh, ormai diciamo abbastanza... è un po', è un po arcaico, AG. però sì. Però siete eh, completamente italiano? Assolutamente sì. Come e azienda. Devo dire che questa è proprio la nostra forza, nel senso che eh, piuttosto che eh, adattare un modello eh, importato, eh, aver costruito tramite l'esperienza dei nostri principali attori, gli agenti, una realtà Funzionale, sulla base delle loro esigenze e dei loro feedback, è proprio quello che ci contraddistingue. Ok. Eh, voi, diciamo, venite definite spesso come un'agenzia ibrida. Cosa significa essere un'agenzia ibrida? Allora, eh, un'agenzia ibrida e soprattutto la nostra realtà è un'agenzia che si propone di eh, utilizzare, sfruttare. E fammi dire Alessandro, valorizzare l'esperienza eh, sul territorio, l'esperienza locale di agenti che da anni eh, sono proprio eh, completamente addentrati nelle attività, eh, facilitando i flussi, facilitando l'organizzazione e rendendo più semplice quello che tutti gli agenti immobiliari dovrebbero poter fare, gestire solo la relazione con il cliente. Quindi date tutta una serie di servizi e strumenti per... Render, far possibile che eh, l'agente immobiliare possa dedicarsi alle relazioni con il prossimo, senza dover pensare a tutto il back office, tutto Sì, in realtà eh, è proprio questo il nostro obiettivo, cioè ehm, elevare il livello del professionista, il mm. professionista che deve occuparsi di massimizzare i profitti, massimizzare le attività. E eh, parliamoci Come? chiaro, le attività di un agente immobiliare partono dalla relazione con il cliente, il cliente non sceglie la gente perché fa parte di un brand, il cliente sceglie la gente perché si fida di lui. E l'unico modo per stringere eh, questo tipo di, di relazioni, di fiducia, è mantenere relazioni costanti. Cosa un po' complessa per gli agenti immobiliari che devono occuparsi di gestire le chiamate in entrata, eh, gestire la pubblicità, i portali, confermare gli appuntamenti. Mi sono trovata spesso nella, nel, diciamo, nella mia esperienza professionale a dover gestire, eh, passami il termine, le lamentele degli agenti che eh, erano tutto fare, no? Quindi eh, tu lo sai, lo sai meglio di me: eh, gestire le chiamate in entrata, confermare, seguire anche un po' i capricci dei clienti. Ecco, nella nostra realtà che tu hai chiamato ibrida, eh, forniamo eh, degli strumenti assolutamente ottimizzati sulla base delle richieste degli agenti per fare in modo che loro possano dedicarsi solo alla relazione con il cliente nei punti strategici della, eh, del customer journey quindi l'acquisizione eh, la, la negoziazione e poi la compravendita finale se facciamo eh, un excursus su quello che è eh, la vita dell'agente immobiliare cioè la vita, la storia della, delle agenzie immobiliari allora si nasce per strada mediatore il uh -huh. sensale in piazza si passa poi ai negozi fisici, quindi i primi franchising che invogliano e invitano ad aprire dei negozi con vetrina per ricevere il cliente, poi si è passati agli uffici ai primi piani, adesso si è ritornati all'ufficio in strada con, sempre con il negozio. Il vostro modello di business prevede eh, delle sedi fisiche per fare il proprio lavoro o credi che il futuro dell'agente immobiliare sia quello di... Eh, essere sul territorio, in strada, ma non necessariamente in una sede fisica. Ti ringrazio per questa domanda perché è necessario sfatare questo mito. Eh, nella, nella nostra realtà eh, puntiamo molto su fare in modo che l'agente immobiliare sia assolutamente eh, soddisfatto e pienamente entusiasta del, eh, della vita quotidiana che vive. Necessariamente nel mercato italiano questo non è possibile senza mantenere una relazione fisica con il cliente è un po' quello che ti dicevo prima no? il fatto di essere una realtà nata qui con eh, un focus su quelle che sono le esigenze del, dei nostri agenti eh, in quanto agenti italiani quindi eh, sì, la risposta è il nostro modello di business prevede degli hub nelle principali eh, città e eh, insomma il nostro obiettivo è quello di avere poi una copertura capillare dove i nostri agenti possano utilizzare gli spazi per accogliere i clienti, gestire le attività Attività. Ma tutto il resto, tutta la parte burocratica, eh, tecnologica, organizzativa, eh, tutta la parte di lead generation marketing viene gestita dal quartier generale a Roma con okay. un team di 32 professionisti a supporto degli agenti. Quindi insomma un back office bello sostanzioso. Assolutamente. Quello sì. E il vostro, se dovessimo fare un identikit, un identikit del, dell'agente immobiliare tipo che diventa un rock agent. Cosa puoi dirmi? Allora, eh, devi sapere Alessandro che eh, questo è un dato che nel, eh, nel mio percorso eh, professionale mi ha molto colpita. Siamo un po' in controtendenza rispetto agli standard. Dal 2019 abbiamo ricevuto oltre 5.400 candidature, mm. 1.500 negli ultimi sei mesi. Eh, noi non reclutiamo agenti noi selezioniamo talenti il nostro percorso di selezione conta quattro step al termine dei quali valutiamo insieme al candidato se eh, è giusto inserirsi nella nostra attività decisamente eh, quello che rock agent cerca nei suoi agenti è il coraggio il coraggio di intraprendere un percorso di non sentirsi mai arrivati eh, di essere curiosi, di eh, evolvere insieme. Eh, ci definiamo sempre un'azienda molto dinamica. Eh, considera che eh, eh, ogni attività, ogni feedback che viene condiviso da un agente per noi è oro perché ci dà modo di eh, creare dei supporti ancora migliori per aumentare il profitto eh, dei nostri agenti. Quindi di sicuro cerchiamo eh, uno stile elegante un approccio eh, da grandi professionisti ma facciamo anche tutto quello che è il nostro eh, potere per dargli la possibilità di, di dedicarsi a quello al lavoro al lavoro. il, il vostro modello di mediazione cosa prevede? Il nostro modello di mediazione eh, prevede la possibilità per i nostri agenti di gestire eh, le attività in maniera condivisa con, eh, con il back office a supporto del tutto il processo di vendita, quindi dalla parte di acquisizione, eh, la moderazione degli annunci, la pubblicità sui portali che ovviamente è eh, una pubblicità di grande impatto, Tutta, eh, tutto l'investimento che facciamo nella visibilità, nella lead generation, Considera Alessandro che dal 2018 ad oggi abbiamo investito 2.600.000 euro in marketing, in pubblicità, eh, questo ha permesso ai nostri agenti di essere visibili, ha permesso ai nostri agenti di avere più opportunità e ha permesso a noi di generare oltre 4.600 eh, notizie digitali da assegnargli e quindi possibilità di sviluppare ulteriormente eh, il, il loro profitto. Se dovessi risponderti in maniera ancora più concreta, potrei dirti che l'obiettivo di Rock Agent è quello di, eh, su due binari paralleli, eh, supportare la gente nell'essere più visibile tramite un importante eh, progetto di lead generation e di marketing e quello di sfruttare il suo tempo per acquisire e quindi gestire le relazioni con i clienti. Chiaro? Eh, siete entrati in un mercato prima i dati che, che dava Gerardo eh, il numero delle agenzie immobiliari è aumentato, quindi siamo circa 51.000 eh, poco più di 51.000 partite IVA che fanno intermediazione eh, solo una piccola parte però rientra eh, nei franchising nei, nei brand più noti che sono noti sia a livello nazionale che internazionale, quindi c'è una, una vastità di partite IVA che sono Uh, come me per esempio, che sono Alessandro Pasquale Immobiliare, sono indipendenti. Uh, come leggi, come, come interpreti questo dato? Secondo te perché l'agente immobiliare preferisce essere per conto suo piuttosto che non come rock agent o con un altro brand alle spalle. Allora, eh, sicuramente il dato che hai condiviso è un dato che abbiamo analizzato, eh, una piccolissima percentuale degli agenti fa parte di brand eh, e in realtà la cosa eh, un po' se vuoi simpatica, lasciamelo dire, è che tutti i brand sono concentrati su quella piccolissima percentuale. Eh, io invece ritengo che eh, gli agenti, la maggior parte, abbiano finora ritenuto più utili essere indipendenti in quanto abbiano ehm, percepito nei brand dei vincoli. Qualcosa che li limitasse piuttosto che li spronasse a un, eh, un, un futuro più eh, un futuro Fingole. ottimizzato. Mm. Quindi posso dirti che eh, il nostro, la nostra proposizione di valore, che come primo esercizio della mia attività ho dovuto fare, quindi mi sono seduta accanto agli agenti della nostra attività cercando di capire che cosa possiamo offrire agli agenti, esprime in maniera assolutamente chiara la risposta alla tua domanda. Zero vincoli, zero spese, solo opportunità. È difficile che eh, rispetto al tipo di mercato che abbiamo di fronte, un agente non possa percepire questo come un vantaggio. Ok, quindi insomma un, un brand che lascia la libertà di essere se stessi? Di, eh, ah, un brand RGP. che valorizza le, le competenze degli agenti, assolutamente sì. E lato invece, non so se questa è un'informazione che hai, lato invece utente finale, come, che risposta avete dai vostri agenti nell'approccio con l'utente finale? Guarda, ehm, la cosa che mi sorprende sempre, eh, so, ho accompagnato i nostri agenti in valutazione per avere proprio questo feedback eh, e quello che, eh, che traspare è l'obiettivo raggiunto rispetto al nostro, alla nostra vision, che era quella di fornire un servizio trasparente e di altissimo livello per i nostri clienti. I nostri clienti sono assolutamente coccolati e insomma, lo certificano le eh, centinaia di recensioni eccellenti su tutti i portali di, eh, di feedback. Questo per noi è un tema essenziale, perché tutti noi, no, ormai acquistiamo online, prima di fare un acquisto andiamo a vedere eh, che tipo di valutazione i clienti hanno percepito prima. Eh, di, dopo l'acquisto fatto, ecco eh, ovviamente in un mercato virtuale questo tipo di approccio è essenziale. Cosa che finora, lasciami dire, gli agenti immobiliari hanno un po' lasciato al caso. Eh, invece, devo dire che il primo modo per avere una recensione da un cliente è semplicemente chiedergliela. E quindi, questo è un tema assolutamente interessante. Prima di chiedere la recensione bisogna fare un buon lavoro prima. E Esattamente. Poi si chiede la recensione perché probabilmente non viene chiesta perché in alcuni casi la recensione potrebbe non essere positiva. Essendo noi concentrati moltissimo su tutto il percorso, quindi potendo garantire in prima persona, con un team, come ti dicevo, importante di oltre 32 persone, tutti i passaggi della, del customer journey, siamo abbastanza certi del tipo di eh, esperienza che ha il cliente. Anche perché, come ti dicevo prima, selezioniamo le persone che sono non essendo un franchising, nostri diretti rappresentanti sul territorio. Ok, quindi diciamo, non è solo un, un, è un brand ambassador, l'agente immobiliare Rock Agent. Assolutamente, un brand ambassador eh, con una vision condivisa, che è qualcosa di molto, molto importante, importante per noi. E hai fatto cenno spesso a, um, al processo diciamo, di qualità sia nella selezione degli agenti Rock Agent che nell'operatività dell'agente Rock Agent. Um, in termini di formazione voi cosa, cosa fate? Allora, in questo momento abbiamo strutturato e inaugurato la nostra nuova Academy e abbiamo un percorso di inserimento per i nostri agenti eh, che conta veramente due mesi di onboarding in maniera, eh, gestiti in maniera molto molto eh, importante. Li accompagniamo in ogni singolo passaggio, li accompagniamo fino eh, a, a quando non, non sono completamente indipendenti nelle attività, assicurandoci ovviamente che rispettino gli standard di cui ti parlavo prima mettiamo loro a disposizione un coach una volta al mese per eh, incrementare le capacità e le competenze eh, gli forniamo ogni mese eh, tre pillole tecniche tecnico-legale per eh, aggiornarsi eh, e poi anche le pillole strategiche che insomma ci permettono di aumentare eh, altri tipi di, di competenze che non sono solo quelle tecniche per il lavoro, per il lavoro quotidiano e, secondo te come vedi il futuro dell'agenzia immobiliare. Allora, si parla tanto di tecnologia, sostituiranno gli agenti immobiliari, non la sostituiranno, i portali vendono le case, non vendono le case, ci sono gli buyer, ci rubano il lavoro, siamo una categoria di piagnoni fondamentalmente. Quindi, <ride> questo eh, l'hai detto tu. Questo, ma ne assumo le mie responsabilità. Um, come vedi il futuro dell'agente immobiliare e dell'agenzia immobiliare? Vedo un futuro di opportunità un futuro di opportunità per tutti quegli agenti eh, che sapranno analizzare eh, quanto non possa essere più prescindibile eh, utilizzare la tecnologia come strumento. Ora parto da un dato eh, che sappiamo tutti. Nel 2021 sono state effettuate una 750, 750. Eh, compravendite, di cui più o meno solo il 55% sono state gestite da professionisti del settore. E dobbiamo chiederci perché, eh, innanzitutto io ritengo che quella grandissima fetta di oltre 330 compravendite sia stata gestita da clienti privati che sono, si sono evoluti sia necessariamente per motivi demografici e quindi sono più predisposti alla, alla tecnologia ma anche perché il lockdown ci ha dato una spinta un turbo tecnologico che non tutti gli agenti hanno saputo, ehm, hanno saputo gestire eh, ed utilizzare a loro favore. Ritengo quindi che eh, nel prossimo futuro la grande opportunità sia quella di eh, aggredire, passami il termine, quella, eh, quella fetta non piccola di compravendite, eh, potendo cercare di rispondere alle esigenze dei clienti che sono di sicuro più preparati, più informati e anche hanno voglia di essere più protagonisti del percorso di vendita. E devo dire che il nostro approccio è stato costruito sulla base di queste esigenze, dando la possibilità agli agenti di essere visibili, contattabili e valutabili. Anche quello è un, un tema molto caro ad alcuni agenti immobiliari, la valutazione del proprio operato eh, come, come strumento di marketing. Un altro dato che eh, Gerardo non, non, non ha fornito, ma questo è un dato che mi porto da altre esperienze. Um, L'Agenzia Immobiliare Media Italiana è Composto da 1,26 persone. Micro realtà Ovvero, esatto, micro realtà. Ehm, quindi 51.000 partita IVA, la maggior parte sono frazionati agenti nel territorio singoli. Ehm, sono utenti che potenzialmente possono essere rock agent. Cioè, voi lavorate con il singolo agente, lavorate con agenzie strutturate? C'è una differenza in come vi approcciate tra questi due? Allora, la risposta alla tua domanda è sì. Tutte le persone che hanno una visione condivisa con la nostra possono essere agenti rock-agent, sì, eh, alla fine del percorso di selezione risultano eh, allineati ai nostri standard. E, mh, in, in un mercato così frammentato la vera domanda è che strumenti possono permettersi le agenzie che contano 1.50 agenti eh, a, a a, brand, no? a realtà. Eh, in un mercato dove i portali sono sempre più protagonisti, eh, in un mercato dove il cliente è consapevole di quello che il mercato offre, un, una micro realtà veramente rischia di non essere all'altezza delle aspettative del cliente. Quindi di sicuro il nostro interesse è eh, trasmettere un'opportunità ai singoli agenti e perché no, eh, se, se, se dei team corrispondono a quelle che sono le nostre eh, le, le nostre, la nostra visione, i nostri standard, assolutamente eh, enfatizzare e valorizzare la loro esperienza può essere un, sicuramente un'opportunità. Credi che il modello agente singolo sia un modello sostenibile nel lungo periodo, nel futuro? Se l'agente singolo si mette in discussione e eh, gestisce in maniera furba eh, la, la digitalizzazione e si fa aiutare da brand come noi, assolutamente sì. sì diciamo che oggi c'è una platea di strumenti digitali, oltre anche ai vostri, eh, alla vostra azienda, che è un sistema di, di gestione proprio del, del lavoro quotidiano dell'agenzia, più tutti gli strumenti che abbiamo visto prima, eh, possono consentire a un agente singolo di, eh, di fare la, la propria attività ad un livello soddisfacente, anche da un punto di vista qualitativo, giustamente come dicevi tu. Eh, però ecco, io credo personalmente che l'aggregazione anche sotto forma di appunto, queste nuove agenzie ibride quindi con una, una casa madre e poi una rete eh, distribuita su tutto il territorio eh, possa essere un futuro per gli agenti immobiliari perché eh, stanno iniziando ad entrare dei player molto importanti sul, sul mercato Viste anche le recenti acquisizioni, con ingenti capitali, poi insomma voi avete, avete? 2,6 milioni avete investito In, in marketing, ecco, sì. sì, sì. 2,6 milioni di fatturato, non fa, un agente immobiliare medio non lo fa in tutta la sua carriera, probabilmente. Di sicuro non li può investire in visibilità. <ride> non si possono investire certamente in marketing. Eh, sai che c'è Alessandro, ci tengo a dirci una cosa: eh, l'attività che noi facciamo eh, e gli investimenti che facciamo sono solo un mezzo. Un mezzo per arrivare al nostro obiettivo principale, che è eh, avere una rete di agenti che sia finanziariamente ed emotivamente soddisfatta. Mm. E non è cosa da poco nel mercato odierno. Adesso la, la vostra rete, come distribuzione, quanti agenti conta? Siamo circa 100 agenti in tutta Italia okay. e il nostro obiettivo da qui ai prossimi 24 mesi è quello di arrivare a non ti spaventare. Solo 260 agenti. Beh, insomma, vuol dire che c'è un processo di selezione 260 selezionatissimi agenti che potranno contare su gli investimenti eh, il supporto, l'organizzazione per creare un progetto che sia qualitativo e non quantitativo